Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, sono I Sardi, vi invito a dare un occhio al mio sito www.igorsardi.com perché in questo preciso momento ci sono tanti sconti sui miei libri, eh, sui miei corsi, sulle mie raccolte di trascrizioni quindi dateci un occhio e troverete anche tutte, insomma, centinaia di video didattici eh, gratuiti. Allora, oggi vado ad accontentare un'altra richiesta, fortunatamente stanno arrivando stanno piovendo come piove realmente oggi qui da me eh, tantissime richieste e questo mi fa enormemente piacere una di queste viene da una ragazza che si chiama non me ne voglia ma non so come si pronuncia camille camilla camille eh, dall'estero che mi chiede eh, come mai nelle mie lezioni ha visto eh, tutti i miei video insomma non ho mai affrontato il discorso plettro e il discorso slap. Allora, sul primo eh, mi chiedeva se era una questione di... perché magari sono contrario eh, all'uso del plettro, eh, come poter avvicinarsi un po' a questa tecnica, quindi quali possono essere consigli e primi esercizi da fare. Allora, rispondo subito. Alla prima io lo suono il plettro, l'ho studiato eh, non lo suono tantissimo, ma comunque faccio volentierissimo questa lezione. Sulla seconda riguardo lo slap, non ho mai visto lezioni didattiche, semplicemente che a me piace anche essere onesto e sincero, e sinceramente non mi sento all'altezza di eh, insegnare, di trasmettere qualcosa a riguardo, perché non è la mia tecnica diciamo preferita. Eh, Riassumendo, non mi sento in grado ecco, di insegnare qualcosa ad altri, anzi, dovrei prendere qualche lezione io. Per quanto riguarda il plettro, io non lo uso tantissimo, poiché in, in questo periodo, nei gruppi in cui suono, nelle situazioni in cui eh, suono adesso, non è, non è richiesto. però, assolutamente, io non sono contrario <ride> all'uso del plettro, anzi, io sono dell'idea che ognuno deve suonare eh, come vuole, come più gli piace, se gli piace il normale, pizzicato, bene, se gli piace suonare col pollice, bene, se gli piace lo slap, bene, se gli piace il pletro, bene. Sono pe, eh, favorevole a <ride> che ognuno suoni come cavolo vuole, in pace con se stesso, senza alcun problema. Quindi io l'ho studiato, tant'è che all'inizio proprio dei, diciamo, dei miei studi, quando ero un ragazzetto, eh, per me esistevano solo Queen, <ride> ero proprio un fanatico, e John Deacon, specie negli anni 80, se guardate il lago Wembley, eh, vedete nel 70% diciamo, dei brani suonava col plettro, io ero un fan di, di, di John Deacon uh, clamoroso. E eh, notai subito questa cosa, anch'io pensavo che il basso si suonasse esclusivamente con le dita, e invece eh, fui subito smentito da questo mito eh, che è John. Eh, allora, eh, tant'è che comprai, poi eh, qualche anno dopo trovai un negozio che aveva ancora i suoi plettri, ovvero quelli che usava lui, se sì, li faccio vedere bene, sono della Martin, che non si trovano più da nessuna parte nel mondo. Io ebbi la fortuna di trovare un negozio che eh, sono fuori produzione da inizio anni 90, credo. Un negozio che diversi anni fa eh, aveva ancora una scorta in magazzino, le vendeva su, su eBay e eh, feci una bella scorta anch'io. Eh, per fortuna, perché pur essendo de degli ottimi plettri, veramente... Sono bestiali, eh, duri come piacciono a me col grip per la presa. Eh, non perché li usava lui, ma obiettivamente sono ottimi pletri. Non so perché vanno tolti poi dalla produzione da Martin. L'unica eh, cosa è che essendo di plastica si rompono facilmente, specie se avete un, una plettrata abbastanza notevole. Ecco. Quindi, per fortuna, ne ho ancora diversi. E prima eh, lo usavo molto di più, tant'è che, che ho fatto i miei studi col pletro e i consigli che posso dare a queste ragazze, a tutti voi, sono eh, di partire come sempre dal semplice e eh, per prima cosa notare eh, la differenza di sound che si ottiene col pizzicato già a seconda di dove mi sposto cambia il suono e le stesse cose col pletro, quindi cosa posso ottenere eh, con questo piccolo eh, strumentino, <ride> diciamo così. Allora, ehm, Ovviamente poi in alcuni contesti è più indicato, in altri meno, però quello poi dovete essere voi a valutare eh, se aggiungerlo al vostro bagaglio diciamo tecnico oppure se non vi piace ne volete fare a me comunque gli esercizi che ho fatto io quando iniziai a studiare questa tecnica non erano altro che innanzitutto capire dove eh, plettrare perché eh, se guardate i grandi bassisti che utilizzano plettro regolarmente c'è chi lo suona molto vicino al ponte eh, se non ricordo male, proprio anche John D.C. stesso era uno di questi c'è chi lo suona molto più vicino a, al manico quindi dovete trovare innanzitutto eh, la parte dove il suono vi piace di più un suono più nasale, un suono più gonfio, spostandomi verso il manico e anche dove siate più comodi, perché dovete comunque rilassatissimo il polso, e l'avambraccio e tutta la postura quindi come sempre dovete trovare la posizione più comoda e i primi esercizi che vi consiglio eh, poi tornerò con qualche altra lezione su questo argomento che è una bella idea eh, magari vedremo anche dei brani che sono stati suonati col plettro mi viene in mente eh, un brano dove all'inizio io Andavo nel panico che Parallel Universe dei, dei Red Hot, un altro gruppo che mi ha, mi ha sconvolto l'esistenza. Lì suona dall'inizio alla fine sedicesimi. E va sicuro che dopo un po' non è semplice tenere sempre questo, eh, questo andamento. Eh, comunque vedremo, de, de, de, ci sono tantissimi brani, tantissimi bassisti. Eh plettroni, chiamiamoli così. Eh, allora, esercizi. Eh, innanzitutto eh, distinguere, la sento un po' tardista oggi, distinguere la plettrata in giù con quella in su, quindi vi consiglio di prendere una nota sola, diciamo, sì. iniziare col metronomo, ovviamente, con ottavi e quarti. Eccetera, eccetera solo in giù poi solo, solo in su e poi iniziare ad alternare quindi fare tanta pratica tanta tanta pratica semplicemente così poi iniziare con le scale eh, ad esempio scala di si sì. Oppure, cosa ancora più difficile, le scale cromatiche, per esempio. Quindi, Quindi classici 4-3-2-1-1-2-3-4-1-3-2-4, classici esercizi eh, di un dito per tasto, Molto altro, quindi anche qui cambiando ritmica. E allenarsi tantissimo a, a cambi di corda, perché ad esempio quando fate cose veloci, torno un attimo al brano di Friedrich, oggi mi è venuto a mettere questo, Parallel universo un conto è farlo tutto su una corda, ma quando poi invece a queste velocità mh, dovete cambiare corda, non è semplice. Quindi, bisogna allenarsi molto, quindi, potete fare anche mh, questo tipo di esercizio. Poi li scrivo. Eh. L'importante è partire lentamente e poi tutti gli esercizi che si fanno eh, normalmente con il pizzicato si possono fare con il plettro, quindi eh, triari. <sussurra> di settima quindi eh, per esempio oppure anche eh, scale eh, scale su scale su scale per esempio sol su più ottale a suonare i brani che è sempre poi la cosa migliore, stando attenti eh, alla ritmica, quindi che tutte le note siano al loro posto, senza inciampare. all'inizio, per chi si avvicina ad esempio a questa tecnica, per me anche solo fare il riff eh, di Under Pressure, di Queen era all'inizio una tragedia, che questi sono... Ottimi, ottimi esercizi, cioè due note. Però... Uh, quindi, per ora mi fermo qui perché comunque uh, le cose da poter fare, gli esercizi da poter fare sono infiniti, quindi mi per niente e vi scrivo quello che vi ho fatto vedere in questa lezione e poi magari potete anche eh, ma lo vedremo magari in seguito insieme creare qualche linea di basso e suonarla col plettro e magari eh, suonarla anche con eh, il finger normale e sentire la differenza anche per capire poi in prospettiva eh, lavorativa, o comunque di, di suonare nelle band, capire in un determinato brano se ci sta meglio a vostro gusto ovviamente il plettro o no. Eh, il consiglio principale è que sempre quello di avere più possibilità possibili, brutto detto così, <ride> scusate, cancello e riparto, eh, avere più, eh, più tecniche, eh, quindi più studi, perché eh, se vi chiamo un gruppo dove magari punk, eh, per esempio, che vi fa lavorare però vogliono il plettro, eh, è bene che eh, voi l'abbiate studiato, se invece fate trovare come si mi chiamano a me un gruppo, fare marcus mille impreparato, potete perdere le occasioni lavorative poi è sempre bene eh, esplorare, provare tutto, poi quello che non ci piace quando provai il tap eh, eh, sono cose che non, proprio non sento mi eh, potete farne a meno tranquillamente nessuno eh, li ha quel fucile puntato quindi io camille camilla spero di averti accontentato ci sarà un seguito a questa lezione e per tutti vi ricordo che se mi lasciate un commento che ho scritto un messaggio privato scritto le lezioni che vorreste eh, che io facessi, eh, tutorial, cover, eh, approfondimenti su armonia, su, sul feggio, sulla ritmica, sul sound, su tutto, sul fretless. Eh, a me fa molto piacere, me le scrivo tutte e poi piano piano accontento tutti voi. Eh, non mi date fastidio, anzi eh, ringrazio chi l'ha fatto finora e ringrazio chi lo farà perché sono sempre nuovi stimoli e nuove idee per le nuove lezioni. Vi saluto, eh, buona serata a tutti, ci vediamo al prossimo video.